ciao a tutti oggi prepareremo il golden milk o latte d'oro il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti per una tazza sono latte di riso a temperatura ambiente miele olio di riso o olio extravergine di oliva pasta di curcuma e un pizzico di cannella diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo, versando all'interno del boccale il latte di riso e lo facciamo scaldare per 5 minuti a 90 gradi velocità 1 Aggiungere l'olio, la cannella in polvere, il miele, e la pasta di curcuma azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 Il golden milk o latte d'oro è pronto, serviamolo subito. Golden milk o latte d'oro, si consiglia l'assunzione a colazione, è ideale come antinfiammatorio naturale ed è un ottimo energizzante. Grazie e alla prossima ricetta!